My life be like, wow, yeah, oh My life be yeah. like E non mi sta bene, capito? Ecco, capito, non mi sta bene. Vieni bene, un supiciocco di Piccio, sono il vostro perdabita. Innanzitutto, buon 2017! Buon 2017 a voi, alla vostra famiglia, ai vostri amici, ai vostri amici, a chi non conoscete, ma soprattutto, e dico soprattutto, buon anno nuovo Tivimov. Il perché credo l'abbiate intuito nei primi 30 secondi del video? In caso contrario, beh, ve lo dico adesso. Praticamente recentemente due miei video sono stati bloccati a livello mondiale della Dvmo Music che praticamente è un network internazionale che tra l'altro è quello di cui fa parte anche Fabio Rovazzi I miei due video in questione sono La guerra più totale che sarebbe la parodia di Andiamo a Comandare pubblicata il 15 agosto del 2016 e tutto molto ignorante parodia di tutto molto interessante pubblicata tipo... 14 dicembre, quindi è durato abbastanza poco. Ma andiamo con ordine, la notte stessa in cui ho pubblicato il video di Tutto Molto Ignorante mi è arrivato un reclamo per violazione di copyright dalla TV on Music. Leggiamola: Reclamo per violazione del copyright. Il tuo video, Tutto Molto Ignorante, vabbè, dalla roba lì, è stato bloccato. Gentile partabitta. A causa di un reclamo per violazione del copyright, il tuo video di youtube è stato bloccato e non può più essere prodotto su youtube Titolo del video? Tutto molto ignorante, vabbè, dalla roba lì Verranno protetto da copyright, Fabio Rovazzi, tutto molto interessante, vabbè Rovindicato da The Movie Music Perché è successo? Il tuo video potrebbe includere contenuti protetti da copyright I proprietari di copyright possono scegliere di bloccare i video di youtube che includono il loro contenuto, il team di youtube Vabbè, eh, mi direte ehi, per aprire eh, una contestazione, tanto, cioè, è chiaro che il video, essendo una parodia, non può essere bloccato per copyright, eh, che bisogna cercare farci un video, e invece no. Magari fosse così semplice, infatti io la contestazione l'ho aperta. Abbiamo anche la contestazione, evviva! Solo che l'ho persa, cioè, allora, vi spiego, io ho la tutela legale delle pareti della satira, quella a cui ci appigliamo noi parodisti. E l'ho persa! L'ho persa! Cioè eh, eh, l'ho persa. Cioè, questi signori hanno esaminato la mia compensazione e, e non l'hanno approvata. Non l'hanno approvata perché secondo loro lo ho detto almeno così c'è scritto nella, nella notifica del reclamo. Poi so vi so che ho messaggi automatico, ma comunque le mie motivazioni non sono sufficienti La risposta mi è arrivata dopo un giorno, quindi... bah, non so se l'abbiamo esaminata, ma vabbè Ho quindi presentato un ricorso dove di nuovo copia e incollavo la a da prodire a satira E in più linkavo anche il fair use, visto che l'altra volta non l'avevo fatto Quindi magari pensavo, ah, vabbè magari, adesso ci metto il fair use e invece no la risposta mi è arrivata 4 giorni dopo ma nel frattempo mi hanno reclamato anche il video di la guerra più totale sempre per gli stessi motivi ma bisogna essere degli stronzi però eh quindi non so perché siamo svegliati solo ora cioè insomma dopo mesi che era che il video era in piedi ma vabbè anche per questo video ho presentato una contestazione che poi sempre per gli stessi motivi ho perso è possibile porta Anna la ma... Ma andiamo avanti Il 19 dicembre mi è arrivata la risposta del ricorso come ho già detto che ho perso che ho perso sempre per gli stessi motivi e contemporaneamente mi è arrivato anche il, il copyright claim dove, dove mi viene detto che il video verrà buttato giù in, in una settimana però fortunatamente mi hanno dato l'opportunità di cancellare il ricorso eh, entro appunto la settimana entro il 26 dicembre quindi ho, cioè, per evitare lo strike ho quindi tolto il ricorso e ho messo il video privato per sicurezza per non beccarmi lo strike sempre nel um, nostro giorno mi, mi è arrivata la, la risposta della contestazione della guerra più totale che ho perso anche quella a quel punto ho preferito non rischiare e, e non ho presentato ricorso non, chiaramente i video non li ho cancellati e non lo farò mai subito dopo aver ricevuto il copyright claim ho contattato via mail di Vimov dovranno starò a leggervi il poema che ho scritto perché no qua si fa notte perciò se vi interessa stoppate il video e lo leggete per conto vostro non ho ancora ricevuto risposta. Forse chi ha detto a rispondere alle mail è stato mandato in vacanza per Natale, pure boh, non lo so, ma qualcosa mi dice che dovrò aspettare almeno mezzo mese, in caso vi aggiornerò. Un'altra cosa interessante che ho notato è che anche altre parodie di altri youtuber sono state buttate giù. Eh, per esempio, la parodia di tema Comandare di Idiot Camel si chiamava tipo Ti devi spaventare, sempre con Richard Benson, simile alla mia, cioè. Forse è più la mia che simile la sua, anche se il suo video è stato pubblicato diversi giorni dopo il mio, ma dettagli. Comunque, mm. ho scritto anche a Yacht Camel eh, che mi ha risposto danno a me alcuni consigli, tipo cambiare pitch, velocità, aggiungere filtri, senza esagerare, ovviamente, se no poi il video esce una cagata. Ci proverò, speriamo funzioni, no? In ogni caso ti ringrazio, signor Camello. Grazie Camille! Per le risposte per i consigli. E ti saluto in questo video. Ciao! Sì, che saluto di merda. Beh. In tutti i casi i video non sono perduti perché ho già provveduto a caricarli su Dailymotion. In descrizione troverete i link per, per vederli. Perciò, cara Divimo, stai fresca! Perché potete anche eliminarmi i video su YouTube? Ma non esiste solo YouTube! Infatti per chi non lo sapesse Dailymotion è una piattaforma di condivisione video simile a Youtube, insomma una specie di Youtube tarocco dove diversamente da Youtube a quanto capito non rompono i coglioni per il copyright è per questo motivo che Dailymotion da ora in poi sarà la mia discarica no più che altro una specie di ripostiglio per video eliminati da Youtube in modo che non vadano persi ma comunque piano piano sto caricando anche tutti i miei video così in remoto caso in cui dovessero eliminarmi il canale per un qualsiasi motivo non andrebbero perduti. Il mio nickname è sempre per David, troverete il link sempre in descrizione in tutti i video, così come il altri profili social. Fateci un salto, tanto come ho già detto è una specie di ripostiglia per i video col copyright, quindi... Quindi non ci saranno per ora produzioni originali esclusive per eh, Telemotion. Cioè. Anzi, pratica non lo userò mai, ma vabbè. prendo conto che questo video sta durando più del previsto, tipo 8 minuti. Quando io volevo farò arrivare massimo a 5. Quindi. <ride> non penso che saranno molti quelli che sono arriva arrivati a questo punto senza schipare. Senza saltare parti, ma. No. chi se ne frega. Un'ultima cosa. Nel video di tutto molto ignorante, verso la fine, sapete che io alla fine dei miei video metto sempre delle simpatiche scene bonus, no? Giusto per premiare che guarda tutti i titoli di coda. Dicevo, verso la fine di quel video ho messo un'anticipazione del mio prossimo video non proprio esplicita come anticipazione, ma diciamo che si lascia intendere con quel video sono, sono tipo a metà, metà dell'opera e infatti mi, mi ero fermato, l'avevo sospeso per fare tutto a ignorante quindi adesso dovrò riprendere una volta caricato questo video Un'altra anticipazione che si basa su una saga di un altro youtuber molto famosa. No, lo youtuber non è Idiot Campbell, è un, un altro anche molto più famoso di Idiot Campbell. Ma vabbè. Se continuo a, a parlare adesso, sapete già chi è. Anche perché non ve l'ho mai chiesto. Chissà che gli avrà messo questo nome. No, che okay, basta. <ride> Ora vi saluto, speriamo in 2017 senza tante rotture di coglioni Se vi è piaciuto il video alzate i pollici Se non vi è piaciuto allora tagliatevi Un salutone a Sibita Ciao Cara Divimov Aspetta che ti mostri